La vita, la tana di un ragno. No, tu non vivi se non c'è un guadagno. Cosa servivi? Io me lo domando. Sei una puttana, ci stavo giocando. No, ma il mio cuore non me lo toccare. Troppe persone gli hanno fatto male. Ma prevenire è meglio che curare. Quindi sta troia la mando a cagare. Io non sparirò, io non sparirò. Queste erano promesse, ma poi diventate false. Tu non mi vedrai, tu non mi vedrai.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 Ho una pistola carica, meglio che te ne vai Ma non chiamarmi amore, vorrei provarsi dolore Lo sai c'ho i tagli nel cuore, troiaccio ho pianto per ore E non sentire il tuo odore, non sento no le tue storie Pensi di avere ragione, mi hai solo messo pressione Alla vita d'artisti, ci chiudiamo in camera Al buio come in un eclissi Nada.